One to go, next time up on the right side. Road is right now. Benvenuti a tutti ragazzi. Questa è la nuova gara del campionato GTO Camel Series. Parto in quarta posizione, la gara è quasi sta quasi per partire. Ci sarà mezzo giro lanciato, siamo a Monza, per <ride> i piccoli particolari, circuito di Monza. Dopo milioni e milioni di smanettamenti al setup, sono riuscito a trovarne un pochettino di verne a capo. Sono riuscito a fare un setup che è abbastanza incisivo in frenata, che qui a Monza era abbastanza importante non un paio di punti perché sono essenziali per poterti difendere. La GT è un'auto pesante che, che gli costa un bel po' a frenare, tende a bloccare parecchio, non ha, una, non è ABS, non ha nessun controllo di, di frenata, non ha l'ABS. È una macchina vecchio stile, questo è un modello di fine anni 80. Più, più precisamente dell'89 partecipa al campionato IMSA di, di quell'epoca lì e gli ha rotto il culo a tutti quanti è una macchina potentissima un motore e una coppia incredibile ok ci siamo ragazzi probabilmente il verde scatterà prima della, della parabolica Davanti c'è l'altra serie che sono le Nissan altrettanto potenti come motore pure il l'oro turbo il turbo lag di entrambe le auto è... è pauroso speriamo che è facilissimo che le marce non entrino. Soprattutto tra la prima e la seconda e tra la terza e la quarta. Quindi preferisco fare delle cambiate più lente piuttosto che rischiare che non mi entri adesso la seconda perché sarebbe la morte. perché ci siamo. Vai. go green, stay focused. Dai focus. Vai! Ok, seconda e quarta sono entrati. Occhio alla staccata. se sapendo il lungo. Oddio! Mamma mia per quando non l'ho presa quello. Uh. Slow down, non avrà preso lo slow down sicuramente. Vabbè raga, sono insassicciato tra i migliori della categoria. con alla scari ragazzolino non si la di... eh, vuole che è una bestia dai dai prendi la scia in alcuni momenti non volete sapere quando è difficile fare le curve strette con una mano, tenere lo stesso e con l'altra mettere la marcia beh bestia momento mentre la quinta vi assicuro che lasciare lo stesso in quel momento con una mano è complicato tenere la tre e torni io questa la dovrei fare di seconda però se la faccio di seconda rischio di non entrare loro invece la fanno sicuro di seconda occhio Stai usci, stai usci ragazzi. Ah. Che guarda come si sposta. e adesso seguiamo vediamo se riesco a tenere il ritmo cazzo ho fatto un setup e la vola questo cazzo di setup la scia non è riuscito a superarmi ore di setup sono servito a qualcosa vedi okay. non se la faccio in di seconda no cazzo è folle bastardo cambio di merda Honda e eh, ui Audi Cazzo. Be Vai cazzo. un errorino di un secondo non è entrata la seconda che cazzo mi ha fatto perdere il contatto con quello davanti e mo mi stanno assarendo tutti quelli più faccatue ma col cazzo venderò il si sì, cazzo super setup Qua se volete passare, io mi tengo all'esterno, all'interno. Uff. troia scia... gli avevo lasciato lo spazio. Ma anche c'ho Ville dietro, Ville è il più forte di tutti. Porca troia, quel folle che cosa mi è costato. Non riesco stare incollato perché questo veramente vola, sto ragazzo. Se la per il il mio vola, quello, quello sicuro. No, ragazze. Sì, più veloce. Mi sa che devo pensare più a dietro che davanti. Cazzo il mio dà è ora Uff Pozzo Mia, è troppo difficile Fai sta col bocone mano. Sei scurettosa. No, mazza roba. Devo uscire più veloce di dietro, è uscito molto più veloce. Mi scivolato un po' davanti. Se so, ce l'ha accollato. voleven morire, un po' ci è riuscito Questo di merda Quanto è bella sta macchina quando fare la scarico sta è una figata mostruosa superarmi all'esterno io mi prendo all'interno cioè io mi prendo all'esterno <ride> tu stai all'interno questa è la staccata di cui vi parlavo prima cioè lui ha staccato forte ma non stacca tutte e due forti e questo grazie al setup cazzo che stronzo mi fa vedere sono chiare manovre di disturbo Per certi versi un buon segno Ho provato a stare... Essere... uscire più forte... Oh, che cazzo fa? Che cazzo ha preso? Lo slurro, sono... però, ma è un coi... Vado per quanto... Non l'ho preso! Cioè, guarda, non voglio pensare male. Comunque um, lasciamo stare. Adesso ci prendiamoci io, siamo tanti dietro, che ci abbiamo? che cazzo ha fatto quello? Mi ha fatto riprendere da tutti quanti quelli dietro? Vabbè, sti cazzi, siamo terzi e mo difendiamo la posizione a morte. Sì, sicuro ha preso uno slowdown Perché mo' già ce l'ho di nuovo dietro Comunque un coglione che mi freni rettilino in staccata Che non t'ho preso per un miracolo Maledetto Ok, ce li siamo Come prima Io vi prendo l'esterno Maledetto per Che uscita bomba Io le mi sbitattile Non posso stare Lungo Madonna raga che cazzata che stavo facendo Cioè ragazzi ho tirato dritto ho dritto tirato... Ho tolto i freni perché se no l'avrei preso Ho visto che, stavo... che non riuscivo a frenarla E allora ho preferito togliere i freni accelerato per non beccarlo Ho preso lo slowdown però Sono vivo e soprattutto è il vivo lui, cazzo Che cazzata Vabbè, comunque, dai Che cazzate! Che cazzone! Dai dai dai dai! Dai che un po' lo E l'ho frenata! <ride> Se sono andato lungo, porcozzo cazzo io! Che si può fare di seconda? Certo, con lo slotano però Trocca errori crack, false, false Olga la risa Che ha fatto uscire di merda Questo è cazzo, di seconda si fa questa minchia di scicano. Cioè guarda quando io ho ripreso solo Vabbè mi lui uscita adesso pure di me Ma dalla shikana l'ho fatta molto più veloce io Questa pure è entrata bene, dai dai dai dai, Che l'abbiamo ripresa. uscire a la scarica per riprendere pure alla fine Dai dai dai Oddio quel pirillo Quel sassicciotto se lo prendi un po' più centrale Ti spacca la coppa tutta l'auto Ho rischiato un botto là no. Però cazzo l'ho ripreso un botto La più periscia, la più feliscia, Oddio, che confusione, che cazzo è la circonvalazione? Oddio! dai dai dai dai! Scappiamo, scappiamo! sta curva quanto è difficile quello una mamma cazzo dici? vai fare il guzzo vai vedi che si fa di seconda sta cazzo di scicano E' uscito bene, dai dai dai! Becchi sia! Uff! Occhio qua che mi puoi attaccare di nuovo! Uh, sculettosa, quando è sculettosa! Eh, mi potrebbe riattaccare alla fine di... alla prima variante. Uh, oddio. Ma che cazzo fa questo oggi? Ma dritto se l'ho andato! Eh, arrivo io e fa. E fa le fate cazzate, ma che sto io! Ah, ho capito! È la bandiera pirata che ho sul cofano! Si cagazzano. Cacase... Ok, vedi la bandiera e fa cazzato! Che incredibile! Eh, ma di farmi passare! doppiato occhio Ma fatta riprendere da quello dietro che buonino quello dietro il raid è privo primo di divisione nel campionato Ando per farvi capire che non è uno che, che scherza quindi mo ricomincia la fase difesa a morte bisogna difendere la terza, sono di nuovo in terza posizione quindi oddio come sarei andato come sono andato lì Uf, dicevo bisogna sono di nuovo in terza posizione bisogna difendere la posizione a morte la raid e vediamo quello che riusciamo a fare Di Nissan, ma sempre nei momenti meno opportuni. Dammi la dammi la Cioè, questi sono quelli che girano in Nissan, ma dovrebbero fare un po' più di pratica. Cioè, non puoi in quella scicane io che... Io col mio tipo di auto non posso fare quella scicane più veloce di te. Vabbè, lasciamo stare. Vai, entra di seconda. Uh. Rater, non me lo scollo. E' sì. anche morto. Meglio un off track che ammazzarsi. Uff, c'era il gollato dietro, Dio. Vale, lo stesso discorso di prima se mi vuoi superare a destra Sì, cazzo Deve aver preso lo slowdown o perché è uscito fuori dal circuito e non ho potuto accelerare Non so che cazzo ha fatto Cazzo, sono andato lungo! lungo L'avevo visto nello specchietto e pensavo che si buttasse di nuovo a difesa siamo... siamo di nuovo qui Lungo Impossibile Impossibile che riusciva a frenarsi L'ho visto, io ho staccato raga! Dopo non potevo E lui ha staccato 5 metri dopo Impossibile che riusciva a frenarla Impossibile terza posizione difendiamo questa posizione a morte. Go go no no no La cazzata del secolo, la cazzata del secolo, sono terzo e non riesco a finire la, la gara con la benzina che ho messo, ho messo troppo poca benzina, me ne sono accorto prima, infatti sto cercando. Wow, wow, Greg. Greg. Grazie Franco, grazie! Oddio per quarta la ripresa Ok ok ora, ora fra un po' vi spiego tutto quello che è successo Perché ce n'è da cose da dire Allora, circa, circa un giro fa mi sono accorto che non, non riesco a finire la gara con la benzina. E allora inizio a fare lift and coast, sia in questo fine di questo rettilineo, sia all'altro rettilineo. Io non sono per niente bravo a farlo. Eh, però ho pensato, ho oh, 3-4 secondi di vantaggio sul raid, vediamo facendo lift and coast se riesco a, a risparmiare qualcosa. Alla seconda, chicane. <ride> Eh, facendo lift and cost ho frenato dopo di quando dovevo ho toccato l'erba e cattolo, vabbè è lungo stavolta lui per arrivare lungo ha frenato prima sono andato lungo io Qua wow, la chicane questa Ho toccato l'erba in frenata La macchina mi si è intraversata L'ho ripresa per puro miracolo Anzi l'ho ripresa perché 4x4 è 4x4 Ed è un animale Comunque raga Non ho la benzina per arrivare a fine gara Quindi adesso mi... Cioè non so neanche se combattere la... Questa posizione Certo qualche troia Ce l'ho il ritmo, ce l'ho qui e non se ne va perché tipo, ce abbiamo, abbiamo un ritmo praticamente sì, identico, simile. Però non finisca la gara. Che cazzata. Infatti lo spotter per l'ha confermato, mi rimangono 5 5 giri Se continuano ad andare a questa velocità Se no in realtà Oddio Netcode Passa Red, passa Netcode Red, Netcode A me così non mi piace superarlo lui ha frenato tantissimo eh, Però c'era almeno un metro di distanza È Stato NETCOT eh, A me mi piace superare in pista Io sono un gentleman driver <ride> No, sono un coglion driver Ah, la mia connessione se ne sta andando a fanculo Chissà come mi stanno venendo gli altri. Non è da sbagliarmi. Dai, cazzo, mi sto divertendo troppo. Come cazzo faccio ora a abbandonare tutto questo? <ride> no comunque raga Ho solo un'alternativa per finire raga L'alternativa è Andare a 80 per gli ultimi G quindi a breve farò passare sia Franco che Reit e pazienza, se riesco, se riesco arriverò quinto. Mi sto divertendo troppo, come cazzo ho fatto a mettere? Passavano 5 litri in più Cioè la gara più bella dell'anno è la rovina per l'apprensivo Ai ai ai La carusanza! Allora che cazzo stai facendo? Che stai facendo adesso? Adesso mi sto divertendo, cazzo! Duelli bellissimi, che cazzo che faccio ormai? Fin quando ho benzina e posso duellare è duello! Gli ultimi giri proprio quando mi riparanno. Non riesco a leggere bene, no? Quanto è? Oh però ve li faccio passare e pazienza. Ora me ne adesso sti cazzi, mi sono divertito. Non mi... non mi vento di niente. Sì, vabbè sì, di aver questo... 5 di in Io sono, sono terzo, porca tra Se ho culo arriverò qui. Sarei arrivato pure terzo perché lei te sta facendo un set di cazzate. E eh, ok. Ai bestia! Dai con queste quattro rotomatrici! Dai! Folle di merda! Si Fiz funziona! Dai. Vabbè tra poco li faccio passare, no? la scicata, la faccio di seconda, slow down, so sicuro poi di seconda la fai molto molto più rapida per te mamma mia, ma c'è oggi, che cazzo di problemi ha? Eh? ma Avete visto che l'ha rifatto? Sono passato io e si è fermato! È la terza volta che lo fai in una gara! A me! Io ti penso, sarà la bandiera pirata! Che cazzo! Beh, li devo fare passare. Basta, adesso non ho più giri con cui potermi divertire! Se cioè, no, lo spotter mi ha appena detto che dovrei fermarmi questo giro. Non, non ho più benzina. Ho benzina per un giro e ne devo fare due. E poi gli fate in Ora allora, devo spingere. Poi mi sa che devo fare come Manzere quando rimasto a piedi con la benzina. Devo scendere dall'auto e la spingo. peccato porca brava comunque come gara è stata divertentissima cioè troppo divertente tra le più belle gare che abbiamo mai fatto è eh, divertente davvero per duelli e passare basta <ride> no, effettivamente dovevo frenare di più cioè ho finito pure su un duello che non lo volevo vincere è stato un bel duello correttissimo come sempre davvero sto ragazzo è il numero uno canadese si merita di essere in prima posizione nella, nella seconda divisione <totipo> facciamo a passare pure Franco finisce qui, finisce qui misira, misera, miseramente la, la, mia, la... mia... la mia gara. Vediamo eh, se ci arrivo a finire. Ancora non c'ho neanche bandiera bianca. Davvero, ah, vero, ci stanno le Nissan Per le Nissan eh, Loro daranno l'Audi Ah, qua c'è il nostro amichetto quello che, quello che si è fermato davanti a noi Milioni di volte Guarda, ti lampeggerei Peccato che l'Audi La GTO non ha i fali Sì, infatti L'Audi GTO non hai i fali Infatti con quest'auto non si possono fare... Oddio... Non si possono fare le notturne... Mettiamola così... Anche se i ragazzi hanno, ne hanno organizzate parecchio... il gara al buio... Senza fare... Super folle... Comunque sono quinto... E il sesto... E ancora è lontanissimo... Ce l'avrò un 10 secondi, quindi forse riesco a mantenere l'ultima posizione. E c'è la quinta posizione. Vediamo, perché effettivamente io sto... Sono a folle. Potrebbe pure riprendermi. Che stavo facendo, cioè quello si è trovato a prendere la macchina ferma nel rettilineo. Mi sarei dovuto mettere sulla sinistra e lasciare spazio libero a destra, cazzatona mia. Vabbè, il, il... sesto non si vede. <ride> Questa cazzo di secondo gli avevamo mutato. Cioè gli altri, intendo. Dai, dai ragazzi, ci dovrei arrivare. Quello è il follo. Thank you, baby. Thank you. Per eh, questo vuol dire che. Che effetto! È, è arrivato terzo, grazie. Zoff, so, dai! mettere quel litro che mi avevi consigliato Frank. Bene ragazzi, spero che vi sia piaciuta la cara, iscrivetevi al canale, lasciate i commenti e ci vediamo alla prossima. Ciao.